bimbe, ciao, ciao. come state, è tutto il giorno che non ci vediamo, tu tutto il giorno in lezione, e tu a fare le tue cose, ma cosa state mangiando? Il cornetto all'antella, tu no? Ah, fammi vedere, allora guardiamo subito la bocca di Anastasia e valutiamo che cosa sta mangiando, gli indizi vediamo, ma non potete mangiare sempre cose dolci Soprattutto tu, sempre la Nutella no. Anastasia, ti verrà il mal di denti Non si possono non mangiare è vero. Se... Sì, è verissimo invece è vero. Il mal di denti esiste, tu non lo conosci ma esiste Mi raccomando, eh! Mm. appena finite di fare merenda Subito fare il bagnetto, ok? Oh, Alex, cosa è successo, Ani? Non fa mal di denti Mamma Dimmi, vale. Ad Anastasia fa male un dente Hai visto Anastasia? Te l'avevo detto Non bisogna mangiare sempre la nutella Ti fa tanto male il dente? Sì Bisogna chiamare il dentista Assolutamente Proviamo a telefonare al dentista Per vedere se è disponibile Lo facciamo venire a casa Va bene? Sì Ok Sì va bene Ciao ciao Oddio Un'altra chiamata Salve. Pronto? Sì, buonasera. Dentista Vanessa? Sì, sono io. Buonasera. Guardi, ho veramente un'urgenza. Ho Anastasia con un fortissimo mal di denti. Tra 5 minuti. Grazie, dottoressa. Grazie. L'aspetto. Grazie mille. Va bene. Ciao. Devo avere ancora un altro cliente. Oh mio Dio. Io vado. Caduta bene. Ciao! Come stai? Male. Guarda che tra pochi minuti arriva la dentista, eh? Sì. È un po' strana, eh. Ha una voce un po' particolare. Uh -huh. Sembra papirino. Uh -huh. Però mi hanno detto che è una dentista bravissima. Sì. Senti, amore, andiamo su nel letto, Ma va bene? bene? Eh? Sì. Oh! È già arrivata Ani! Ascolta, vai su nel letto! Che io apro la dentista, va Ma bene? Ciao. Oh buonasera, buonasera dentista Vanessa, buonasera, grazie per essere venuta così velocemente eh? perché sì. ho Anastasia veramente che ha un gran mal di denti Perfetto Andiamo da lei? Sì È pronta? Certo Sì, sì. sì. Anastasia è arrivata la dentista dove Anastasia dove sei? Non avere paura Anastasia, ti farà passare il mal di denti Dottoressa Dottoressa, sì? eh, ha un po' di paura eh Anastasia, deve essere molto cauta, ok? Anastasia, stai dormendo? Sì eh? Anastasia, è arrivata la dentista Vanessa ah, Buongiorno dentista Anastasia, ti dovresti sollevare un attimo, credo Buongiorno La, la facciamo sollevare ad Anastasia dottoressa. ok dentista, allora provi a dare un'occhiata al dentino di Anastasia che le fa tanto male Certo Cosa mangia la bambina? Purtroppo Anastasia mangia tantissimi dolci, soprattutto dolci. Nutella! Dolci. Come ti chiami? Anastasia Anastasia! Quanti anni hai, bambino? Cinque anni. Cinque o quattro? Mm. Cinque? Tre? Cinque, già fatti compleanno? Cinque. Um, che sport fai se, se fai uno sport, eh? Vado in piscina e faccio ginnastica a cuore mm. e vado in piscina a cuore in e gioco pure resti. a cuore a cuore fuori, così in freddo verde certo ti cresco e poi eh, scusi lei, signora lei, lei, lei, lei, lei, lei. ha mai mangiato frutta, vedura? pochissima dentista, pochissima ha mai avuto male ai denti? No, è la prima volta. Ah, la prima volta. Perfetto. Bene. Beh, puoi fare la prima del genitori, classi? Oh, perfetto. Allora, iniziamo un po' con calma. Quindi io gli fai spiegare Vedi quanti i denti? Sì. Tu da grande avrai i denti proprio come lui. Vedi che ti dirà tutti bianchi? Ah, scusi signora, devo dirgli una cosa. Mi dica la bambina questa qui, come, come si chiama Anastasia. Anastasia Anastasia. Sempre Anastasia, dentista Vanessa Ok, sopra lavarsi i denti. Sì. Quando si sveglia. Fa colazione di Ma una. non lo deve dire a me, dottoressa, lo deve dire allora, ad Anastasia. Anastasia, tu cara bambina. Dovrai lavarsi i denti quando ti sì, svegli. Quando no, ti, ti svegli? Dopo colazione. Dopo Anastasia. che sciocchi. Sì? Dopo che pranzi Dopo che ceni. Sempre Sì Allora, perfetto Hai capito, tu? Anastasia? Sì E avrai i denti come lui Oh, sì, ho capito Certo, ci si vede Allora, bambina Ah, che c'è? Eh. Vai a... Ah, no, no, <ride> no, <ride> <ride> Ok Allora, adesso Sì i denticelli vediamo questa dondola perfetto abbiamo visto che è uno di allora Don qua allora facciamo questo un po', apri la buca oh. perfetto se so, vuoi bevi un pochino d'acqua aspetta che la metto acqua qui no anzi si sì, era questa scusate mi confondo alcune volte bevi un pochino perfetto facciamolo lì poi dopo lo facciamo allora quello è il dente che ti fa male facciamo facciamo questo questo qui infatti che dondola ah no questo? no, tutti e due tutti e due ok, okay. Poi facciamo la pongiulash, l'anestesia, vai a... Ah. Ok. Ok. Perfetto, adesso ho messo i denti dopo un po'. Sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì. Quindi adesso... ehm um... Scusate, Anastasia dovrai prendere questo medical con adesso se hai un cucchiaino in casa va bene ecco perfetto grazie ecco adesso ti do due cucchiate di questo sciroppo al latte buono e adesso te lo do proprio questo così i, tu, i, i tuoi denti Visto che in quella cosa che ti ho messo dentro i denti, questo capisce che deve andare in tutta la bocca ovviamente, però soprattutto di più in questi due denti. Poi, trappolo. Vediamo se riusciamo a toglierlo. Aia! Ah, yeah. Ok. Poi lo mettiamo qui dentro, faia però non credo che riuscirò a toglierlo vedi, togliamo. no! infatti come avevo detto si vuole di caldo Allora, adesso questa vitamina che si dà una volta che è questa guarda va dentro adesso ti do la vitamina allora, no, no. Non è una vitamina, è come una sabbietta che si mette, si mette dietro al dente. Quindi fai: ok, fai. Mettiamola anche qui sopra. Ah! Ok, adesso perfetto. Adesso questo è un po' il vado. Perdo la mente. Tagliamo i dentele! Oppaia! Ah. <girà> <girà> non si può togliere! Ma sai cosa Tito? <girà> tito? do. date il Ciro? Eccolo qui! <girà> Stavo finito. l'ho finito, non posso più meglio. si prende con il cucchiaino ah. e poi <ride> questa sostanza è gelatina quindi questo, non può andare giù è in un sorso è un cucchiaino? Ah. allora questo è una cosa dove si mette qui di fianco quindi vai ecco. <ride> fai a è meglio prenderlo con il cucchiaino allora ok fai ash a... mm. <ride> <ride> eh, te l'ho strappato no, allora ho messo da uno anche dall'altro ma no! <ride> tante <ride> giornatine no, non è non, questa non è la giornatina <ride> allora questo è lo sciroppo che ti ho dato queste due sono, non, cioè, si assomigliano molto quindi non capisci un pochino questa è un po' cicciottella si mette qua sopra quindi ha in tutti e due i denti che ti fanno male questa invece è acqua quindi si mette dietro al dente quindi tieni queste due cos'è acqua? Questa è la gelatina, questa è l'acqua, te l'ho appena spiegato, mamma mia! Poi questa è una saponetta, molto normale, però in verità, guardate. E sembra sì, una saponetta. Infatti si mette. Qua esce un'aria. Che non è aria. È acqua, è acqua, è acqua. Però formato dentro non si vede, però è giallino. lo so e gelatina chiaro quasi quasi trasparente come l'acqua però ha dentro una sostanza limone limoncella quindi allora questa invece si mette si mette nel cervello suo così almeno passa un po' di fantasia non scherzo questa qui invece si mette questa qui invece si mette fai l qua sopra la lingua fai Ok, sì, perfetto, aspetta, no. che anche io come le maglie un La dai? <ride> per sì, perfetto, tieni. Te per la dovrei mettere nella lingua. Dopo mi da buttare eh? Perché ce l'ho Ah. Allora, amore, come va? Sta passando il mal di denti? Uh -huh. Ti senti meglio? Uh -huh. La dentista Vanessa è brava? Sì, sì. quindi. mia scheda. Allora sono andata a casa di questa bambina monella che si chiama Anastasia e mi, sì. fa male due denti. mi fanno male i due denti perché mangia dolci. Quindi adesso faccio la mia firma e scriverò per la mamma. Infatti vedete che ho scritto tutto um, che uh, dovrà mangiare per tre giorni verdura e frutta. A colazione caldo con biscotti normali. Faccio anche la faccia di Anastasia con una cosa. Perfetto, avete visto? Ho scritto tutto qui: le cose che deve mangiare Anastasia per due giorni. Qui ho scritto che sono andata a casa di Venè di Anastasia. Scusate, io sono Vanessa. <ride> come ho detto, ho aperto un quasi sempre la memoria. Qua ho scritto come si chiama E di fanno male i dolne. Avete capito? E questa è per la mamma Sei, Romina. Grazie, dentista, perfetto. Io adesso vado perché ho un impegno, un altro impegno da fare e eh, voi volete sapere come si chiama questa bambina che devo andare? Sì. È un bambino, sono due gemelli, il wow. solo il gemello maschio, perché sono maschio e femmina che si chiama Aking, Aking, Akinga. Sì, e invece la femmina si chiama Roberta ok allora dentista la ringrazio se Anastasia dovesse avere ancora mal di denti mi ha lasciato qualcosa per caso da darle o è già ingerita di tutto si è già ingerita di tutto probabilmente queste cose infatti me le ha rimesse dentro ah. perché io alcune volte non perdo la memoria va bene dentista Vanessa grazie tante per la sua gentilezza tanto l'impegno chi le sono? sono le fammi vedere sono le 4 e mezza io le 5 devo andare quindi io vado <ss información> vi saluto ciao e <Var Animals> ciao ragazzi parlo come Gaze se il video vi piace oggi salutiamo Siri Gaia Longo Pamela Lucia se il video vi è piaciuto iscrivetevi al canale attivate la like campanella e lasciate un bel like a questo video ciao io vado io vado a spicciare adiò dottoressa ci vediamo